Mm, che bello questo cartellone Però io oggi direi che andiamo ad esplorare i fondali marini Per trovare il tempio sottomarino Che poi ci servirà per fare un sacco di cose E lo faremo insieme ai miei amici Che adesso li sposto Guardiamo e eh, vediamo un attimo Allora Ciao nonno E ciao Ciao, ciao. ciao. Oh. Allora bene bene Venite qua Io sono tipo sull'altro qua da questa parte Qua Dietro di voi Dietro di voi ecco. qua Ciao Ah ecco, allora, Ciao Ciao, ciao. Adesso sapete cosa dovremmo andare a fare, cari no. miei amici? Eh, dobbiamo andare ad esplorare <ride> i fondali sottomarini più profondi. Perché dobbiamo trovare. Oh, figo. Dobbiamo che trovare bello. il tempio sottomarino magico. Quello la più. Quindi. Mamma mia, quello più mlo. Esattamente. Oh. Quindi direi di metterci in viaggio sempre più avanti. Oh, ok. Ma... Scusate un attimo, eh, da questa parte c'è il mare, giusto? Uh, sì, no. però è veramente tanto distante. Eh, esatto. Ok, allora avremo un bel po' da camminare. Vabbè, Dobbiamo gli... passare sì. tanti biomi, mi sa, eh. Eh, lo penso anch'io. Ma come tanti biomi? Ma che caspita. Ma io mi ricordo che era vicino, tipo il mare. Ma che ci mettiamo un, un quarto d'ora. Eh, Ma mi no, sa vero no. Ah no, ve... aspetta! Ogni... Mi sa che siamo un po' stupidi. Ma perché? Cosa stai dicendo? Perché il mare è da quella parte. Eh, esatto. Ah, è da questa parte. Va bene, sì, hai ragione. Anche da questa parte. Anche da questa. Insomma, ci sono tanti mari impossibili. dove. Eh, siamo in un'isola gigante, in pratica. No, ma in davvero? In realtà... Eh. Sì. realtà è qua dove c'è anche il castello. Sì, ok, più. bene. La, la, la più avanti. Non parliamoci addosso, però, mannaggia voi. Perché vi ho sentito che già eravate tutti quanti pronti a farlarvi come. Come tipo. Delle horde. Di, di, di. Non vi dico cosa perché guardate, potrei essere offensivo. E ai, al signor Youtube non può piacere questa cosa. Non piace. E giustamente ecco. direi perché. Beh, è una cosa abbastanza dura da. Vabbè, insomma, poi in questo contesto Vabbè, in cui parliamo: va bene. Sì, sì, sì, sì. sì, sì. L'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Sì. Eh, esatto, buon intenditore Poche parole. Tu, Nick, dovresti stare più sveglio. Perché, insomma, tu sei un po' morto. Se posso dire. Ah, là. veramente? Sì, sì. sì. Comunque là in ah, fondo vedo spero. un villaggio. Sì, vedo un villaggio là in fondo. Quindi, secondo me, siamo qua vicini. Perché io mi ricordo che il villaggio era, appunto, indicatore più magico del mare più profondo. Siete pronti? no o meno sì? No, sì, siamo pronti. Siete. Ci siete, Ciao. ci siete Ah eccovi, siete là Nick Eccolo veloce eh sì. vieni qua non ti permettere mai più di restare indietro altrimenti la mia furia o mi... si può dire no perché stiamo facendo anche live sul canale viola eh, che lì non si possono dire cose brutte tipo... No, certe sì, cose non si sono possono ci... dire Sì, ma sì, si possono dire le parolacce ma non si possono dire cose brutte infatti ah, vabbè, vi consiglio vabbè, sì. vi consiglio di venire ogni giorno al parte il sabato e la domenica in live dalle 15 alle 17 eh, il link lo trovate nella descrizione oppure nel commento se mi ricordo di metterlo perché io ho qualche problema di memoria a volte, molto spesso però il mare dovrebbe essere qua vicino ovviamente, ripeto, sì, in teoria eh. sì eh, ripeto, se volete venire, venite per favore, Cioè, nel senso, ci farebbe molto piacere si, eh, la vostra compagnia è sempre ben accetta, lì succedono tante cose, tante cose molto divertenti e faremo facciamo tante belle avventure tutti quanti insieme, e adesso io direi chiaramente di craftare, ah no, ok ce l'ho già la crafting table, scherzavo, però direi okay. di craftare delle barche, perché esatto, le bar okay, va bene le barchette sono molto utili per trovare il fondale sottomarino. No, non il fondale, scusate, il coso, là, come caspita si chiama? Eh, avete sì, capito? Sì, sì. Esempio, quello lì. Quello lì, certo. E dato che comunque voi due andate insieme, io vado da solo. Oh, Ciao, vabbè. Forza, vabbè, quindi io, va oh. bene. Esatto, e non ti... Non, non, no, no, capito Eh. Vabbè, se l'è fatta anche lui esatto. Va bene, ok, perfetto Andiamo, amici, alla ricerca dell'avventura Nei profondali più marini sottomarosi Dell'universamente universale Più Baba belli di di Spruce Ma che roba Andale, o oh creature del male, verso l'infinito ed oltre. Perché noi raggiungeremo l'aldilà uh, come prodi avventurieri. Beh, no. come... in che senso De... l'aldilà? No, nel Il senso, impatto. come prodi avventurieri. Nel senso, quando moriremo, fra tanto tempo, raggiungeremo l'aldilà come dei prodi avventurieri e degli eroi che av avranno scoperto i fondali più marini di tutto Minecraft. Vi piace questa cosa? A me Assolutamente piace molto. No. E mi la. Ma porca miseria, tu. Ah, che hai 200.000 anni. Non voglio me... morire. Tu fra poco. Diciamo che hai vissuto una vita lunga, tu, diciamo, no? Mm -hmm. Potresti Vabbè. anche. È eh, molto lunga. Spero di viverne ancora tanti di anni. Beh, certo, giustamente. Eh, nessuno vuole. Vabbè, comunque. evitiamo di parlare di queste cose molto eh, Esatto. Invece, concentriamoci sul. Ah, ragazzi. Eh, non è una cosa molto importante. Praticamente la night vision. Eh. No. No, secondo me. No, secondo me. No, invece è vero che Nick che c'hai le pozioni, vero? Di Oh, oh sì. Nick! Penso Ce l'hai le pozioni? Sì. Ok, pensi di sì, bene, perfetto. L'importante è questo. No, perché non mi stava rispondendo. Io mi ricordo di averte le date. deficiente, perché non mi stavi rispondendo. Ah, è eh, stupido, eh. poverino, Nick, ma sei sveglio. Sve sveglia, ti parla. No, sono sveglio, sono un po'. <ride> un attimo un po'. Eh, Dai. vedo. Ma, ma perché? Ma che cosa ti succede, Nick? Non morire stai stai, stai stai Vivo insomma Non è ancora tempo di morire Magari dopo il tempio Sì ma Capito. adesso Su Minecraft ovviamente Si intende sempre Morire su Minecraft Esatto Quindi, esatto Specifichiamo Sto caspita di tempio È da mezz'ora che stiamo viaggiando Ma non stiamo trovando Eh ma tempo. infatti Questo sembra più un lago enorme Più che un, un oceano Amici Siamo arrivati Vero o No, Finalmente, no, Sì Oh bene Perché stava parlando Questo imbecille Non si sa perché Allora forza Andiamo comunque Andiamo al tempio Sottomarino Andiamo Maria. Andiamo, andiamo. Andiamo qua sotto. Oh yeah, che bello. Oddio, i guardiani, che brutti. Dai, zitto, Ma Esatto. Esattamente. Ecco, allora, ha preso. Entriamo da davanti. Venite dietro di me. Non perdetemi mai di vista. Chiaro. Ci sono qua, no, ma è pieno di pesci brutti. Abbeviamo lo so, le lo so. Entriamo, entriamo, entriamo. Lì davanti, Porca miseria. Ah, no sto Aia. Ok, uh, le pozioni, è vero, le pozioni, le pozioni Mi stavo sfruttando le pozioni, avete, avete, avete proprio ragione Porca miseria, raga Meno male che me l'avete ricordato voi Forza, ammazziamo tutti, ammazziamo tutti Ah e No, mi allora. Sto morendo. Non, non urlare e parla bene, per favore. Ok, scusa, è scusa, eh, sono un po' pa in panico. Eh, lo so, oh, anch'io sono in panico, ma cerchiamo di parlare, di intrattenere Piuttosto che di, di, di, di impanicarci. Perché okay. in questo caso non serve assolutamente a niente. Sì, ma sti cosi stanno rompendo le palle. No, no, no, ma no, raga, raga, raga, raga, raga, mi stanno ammazzando. Ok. Aspetta, vieni, qua, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti salvo io. Cioè, ti salvo okay, io. Ho le mele d'oro. Ti aiuto. <ride> Grazie della, del, del salvataggio. Mamma mia che gentilezza. Allora, Baby. stiamo attenti perché io qua ho tutte le pozioni del caso, eh, ragazzi. Quella di water breeding e di di. di, di mh, si chiama di Night Vision. Che chiaramente sono utilissime okay. tutte quante. E eh, Nick, dove stai andando? Qua stiamo uccidendo eh, i mostri. Esatto. Non andare troppo distante perché sennò io so che tu ti perdi. A parte che... Eh, anche, lo so bene. Tutti ci perdiamo così. Allora, dobbiamo trovare il, lo scopo di questa cosa e trovare, diciamo, il, il tempio, giusto? Qual era lo scopo? Esatto, il il centro. Okay. Eh, esatto, il centro con il lab eh, bello che ti dà tutto. Dove c'è il guardiano boss? Quello gigante. Eh, esatto. Bro. E dobbiamo ucciderne tipo tre, giusto? o uno cioè? forse no eh, c'è solo uno è eh, solo no. uno è solo uno e okay. poi c'è okay. il tesoro ok esatto. no, no, non interromperti più però mannaggia te eh scusa e invece adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare appunto a trovare questo coso però dove si trova esatto voi avete qualche idea oh non ho... no dobbiamo andiamo. esplorare eh esatto. dobbiamo esplorare sì quindi andiamo forza forza forza ho oh, creato dove sei? Animale. io ho no, persi non mi dire non mi dire fermo Nick, okay, Nick. No, no, Nick. Allora vi Nick. Nick. Nick vieni qua eh, dietro di me dietro di me allora è da questa parte amici vero? Non lo credo so. Di, no, di non sì. lo so. Come cosa vuol dire? Credo di no, non lo so. Sì, non lo so. Cosa vuol dire? Siamo un po'. No, po no fu... dietro, no, dietro. No, no, no, da no. questa parte si usciva, ragazzi. Non è da, da questa esatto. parte, eh, ma dove allora, noi lo stiamo cercando dietro. Su, dire, di qui, tipo. forse. Non credo eh, scavare, no, no, che non è ricordo. da questa parte. Ci siamo già stati qua sopra. un eh, cioè, eh, no, eh, vecchio eh, stemorato, eh, eh, lo so, ma è l'età, dopo tutto, no. Eh, ancora quello che ricordo bisognava scavare. No, l'ho trovato, è qui. Dove Dove Dove? Fammi vedere, fammi Dale, vedere. Salghi, salghi. Oh yeah, bravo, bravo, bravo. Molto e da questa parte, sono... da questa parte, pieno di... Io da questa parte. Ok, non perfetto. è giù, no, non è giù. Ah, non è non giù. È giù, eh, giù. È... Man mannaggia, questi qua. labirinti strani. Andiamo, forza, Nick, brutto, stupido. Oddio, oh, che bello. L'abbiamo okay, trovato al questa... centro qui. Sì, e bisognava centrale. rompere però. Ma perché? Prima... Per rompere... Eh, eh, prima però comunque dobbiamo sì, uccidere i, i guardian ragazzi ah, Perché sì, eh, non dobbiamo cioè non dovevamo trovare sto posto. prima dobbiamo cercare il guardian dove caspita si trova quel tizio Non ne ho idea mi sta sopra ancora Eh bella. sopra Ah mannaggia E eh, come facciamo dobbiamo Serviamo delle spugne così potevamo aspirare l'acqua È vero caso, però, vabbè, Sentite uh, andiamo da questa parte No no mi sono buggato. Ah, porca Attento. miseria. Aiuto Bene bene Sto rischiando quindi. Tranqu forza, venite Allora, venite, dentro di, Ven venite dentro di me Venite Arriviamo Eccoti. Eh, so Nick sotto, dove è caspita sei? Oh, ecco qua Ando Allora, sopra. dobbiamo andare a cercare il guardian Perché sennò non va bene Cioè, non, non, non possiamo Eh, ma discutire. è proprio il piani più alti quello Eh, esatto Tu dici? Allora dobbiamo andare Eh, quello sì, esatto Eh, eh ma dove... Eh, scavando non va okay. eh, eh, no, scavando non possiamo Allora, da quest'altra parte per forza, mannaggia non È salire. complicatissimo, ragazzi E dov'è che si sale? Da questa parte, forse Fermi un attimo Eh, sì Ok, mi raccomando non perdiamoci mai di vista, eh. Domani mai. Sì. Eh. Cosa vuol dire? Non di là, non di là. E eh, ho capito, sì. dobbiamo esplorare cosa vuol dire non di là. Mi sa che l'ha trovato, eh, da questa parte. Da no, questa parte. Non okay. l'ho trovato, mentre io si dovrebbe andare no. di qua. Ok, va bene, va bene, mi fido, eh. Io mi fido. Ok, forza, andiamo. No. Via. Ecco, forse è qui. Aia. È qui? No, mi sono non è qui. No, forse non è qui. Eh non, non lo so, mannaggia, è complicatissimo, guardate, cioè, nel senso eh. che dobbiamo eh, però allora non parliamoci sopra, mannaggia. Oh, porca pu mm, puzzolona. Cosa? Porca puzzolona, dobbiamo stare attentissimi, sennò qua va a finire male. Ah, però forse da questa parte sta, vediamo un attimo, ti prego, dimmi che da questa parte, da questa parte. Dai, per favore, dimmi. Se volete prova a distruggere comunque, l'ho trovato, l'ho trovato, ma ovviamente. L'ho trovato, lo, ok, ok, l'ho trovato, ma che bravo. Nonno, Ma bravo Non ci brutto. sei. Sì, è orribilmente. È successo! Eh, aiutateci. No, non si dice, non si dice. Ok, Scusa. perfetto. Però aiutatemi, eh, perché. Body mm. shaming, ti sto eh. aiutando, ti sto aiutando. Arrivo. Eh, sì, non è body shaming. Vabbè, stavi parlando del coso, là, come caspita, si chiama il tizio. Devo mettere Beh. la musica bella. Ok, perfetto. L'ho messa, l'importante è questo. Dove, dove avere le pozioni? Eh, le, le pozioni sono. Eh, e mi a curare, aiuto. No. Quanto manca? Quanto manca, Nick? Dici un po'. Eh, allora, e allora mancano due, due minuti alla respirazione. E due minuti alla visione notturna. Ma se io ti okay. dico di rispondermi presto Cos'è che ti blocca dal farlo? Devi rispondermi subito Stai concentrato Sto leggendo scusa Non leggere Stai concentrato E poi puoi fare due cose contemporaneamente Non è difficile parlare Cioè va bene nel senso Concentrati Non pensare ad altro Solo a, a, a parlare nel caso a leggere in questo caso Ma abbiamo ucciso quel tizio brutto Eh sì sì, sì, sì è scomparso no. quindi sì Ce n'è solo uno per caso domanda Sì sì Ok sì, perfetto sì, sì. Allora, allora Nick dammi un secchio di latte immediatamente eh, È portato è. giusto L'hai portato? No, Nonno, no, no, tu l'hai portato. Dimmi che l'hai portato, ti prego. Cosa? Il no, secchio di latte. Portato. Oh, no, non l'ho portato. Aspetta, come? Controlla meglio. Ce l'hai. Sì, sì, forza. ce l'ho. Ce l'ho. Eh, no, ne ho. Eh, no, eh, due, però non ne ho tanti. E stai concentrato. Come non ne hai. Ma bene. Eh, ne ho solo due. Ma se eravamo in tre, tu, come? Caspita, ti è venuto in mente di portarne due? Scusami. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Sopra di te, è sopra di te. Dov'è? Dov'è? Te lo do. Tieni cosa mi dai? Ma smettila che sei un pervertito Ti latte, l'ho appena fatto oh, okay. Do, no, no, no, mi dissocio no, mi, Nick, mi dove sei ma finito? Perché mi porto le Tutta mucche Alla e, stanza bravo. del coso Do Ah, alla stanza centrale Ma chi ti Nick. ha dato l'autorizzazione Nick, chi ti ha dato l'autorizzazione Di andare? Chi, caspita, ti ha dato Devi stare vicino Hai capito che devi stare vicino? Cosa Nick, devi fare? Oh, io. Devo eh. stare vicino a te Ok, allora Ricordi adesso bevo Esatto, beviamo le pozioni e il water breathing, ovviamente. sono qua, mi ammazza. Sto coso. Perfetto. Ok, adesso possiamo andare alla stanza centrale e distruggere sto blocco. E eh, abbiamo preso il tesoro, in teoria, no? Giusto? Allora, distruggete voi perché sì. io già mi sono rotto le pappole. Però okay, faccio la, io. Ti si, si No, si fa, vedere. si fa, si fa. È fattibile. No, no, si fa, si fa. Ma tipo, se anche se. Lo metto qua. Un è un molto po'. più veloce. Eh, vabbè, in effetti, sì, sono stupido. Però eh, concentriamoci oh! a rompere questo. Oh, ma no. c'è un altro. Cosa è successo? No, è vero, ce n'è un altro, raga, perché ce ne sono tre. Io mi ricordavo ce ne fossero tre. Oh, eh. Aspetta, no. comunque. Provo comunque a distruggere. Eh, ma eh. è inutile. Ma no, non no, si può. È impossibile, guardate, mi sa che dobbiamo andare a distruggere pure gli altri. Però eh, mi sa anche a me. Mi sa anche a me. Ma bevi, il latte. La versione, allora. Eh, bevi il latte, bravo. Ok, ci siamo, ragazzi. Abbiamo raggiunto la fortezza. È esatto. l'ultimo. Questo è esatto. l'ultimo. Dobbiamo ucciderlo. Abbiamo, possiamo fare la di con tutto, me. di tutto, di tutto. Nick, tu sei andato fuori nel frammento a prendere uh, il latte, giusto? Yeah. Ok perfetto okay. Allora dopo, dopo ce lo dai Intanto andiamo alla stanza centrale Che è la più importante E poi ce ne sono Corriamo. di più Mi sa Intanto Allora io mentre sono andato in giro In giro a trovare appunto questo, questi guardiani Ho visto che ci sono altre stanze con dei tesori In più ho visto anche tipo la stanza con le spugne Ma non potevo raccoglierle Perché chiaramente c'era questo mh, Insomma questo effetto che non si può raccogliere chiaramente Perché il guardiano cattivo ti, ti fa tutto quanto Ah siamo alla stanza iniziale Via via Via. No, via. Eh, mannaggia, ma no, non sei Vira morto? Sopra la... Eh, mi sa che è morto. Vabbè, dai. Eh. Vieni vieni Nick. ci siamo solo io e te in questo momento. Esatto. No, da no, questa parte qua, no. qua non è via, via. Via, via. Amici, sono vivo! Eccoti. Ciao, vieni, vieni, vieni. Sto morendo. Ecco è qua. Come stai morendo? Cosa vuol dire stai morendo? Eh, sì. ho poco capito, devo mangiare. Ok, mangia, mangia. Ok, perfetto. Adesso possiamo scavare perché ho bevuto il latte anche Nick sta bevendo un sacco di latte, esatto. pure il nonno. Io Non ce l'ho. Ah eh, come non ce l'hai? Vabbè, l'importante è che noi prendiamo tutto quest'oro, perché esatto. l'oro ci serve sia per fare le mele d'oro buonissime. E poi... Attenzione! No, Dennis! No, stavo morendo... B però ho ancora water breathing. Quindi, tranquillissimo, Mamma mia. Per, mamma, per, davvero. Eh, perché sta, stava finendo. È eh, davvero. Stava completamente finendo. Però Immagino. Per fortuna. Bene. Abbiamo preso tutto questo oro. Che possiamo anche utilizzare. Per, diciamo, per fare le altre cose. Intanto io esatto. direi di, di bere altra, altre pozioni. E poi, niente, di andarcene via a casa. Perché mi sa che, tipo. Razziamo un altro po' questo, questo. Diciamo, posto qua. Bellissimo. E poi dopo okay. ce ne andiamo a casa. Ragazzi, Va io bene. vi ringrazio moltissimo. Perché ci siete sempre. Siete bellissimi commentate con un emoji di un pesciolone tipo un pesciolone grosso tipo un delfino o tipo la balena che c'è è, è bellissima eh? perché appunto eh. siamo in tema marino quindi dobbiamo per forza e eh, noi ci vediamo al prossimo video ciao, ciao. ciao.